Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video Oggi ragazzi vi spiego come trovare questa magnifica katana Fiume di sangue splendida, spettacolare Dove puoi vincere ogni scontro al duello Sì sì sì, puoi vincere, puoi vincere se le porti tutte e due al 10. Quindi eh, molto semplice ehm, Per arrivare in questo posto bisogna prima fare una cosa riguardo alla storia Quindi uccidere Morgit, scendere giù, aprire quella grande porta E ritrovarvi lì all'ascensore e una volta raggiunto questo posto eh, andate alle terre proibite, andate al montacarichi. Questo montacarichi vi porterà qua sopra. Quindi una volta raggiunto mh, le montagne, proseguite da questa parte, proseguendo questo grande ponte. Attenzione anche al gigante che lancia la freccia là, sì all'arciere. Poi una volta raggiunto questi fiumi ghiacciati eh, vi ritroverete anche qua al grande castello. E proseguite da questa parte su questo grande ponte di uh, catene ed, ed eccoci arrivati, quindi molto semplice E adesso vi faccio vedere dove si trova questa katana È molto semplice, tanto basta anche uccidere un uh, coglione che si ammassa in meno di 5 secondi Vabbè io l'ho ucciso con queste katane e ho fatto subito subito Non ci è voluto niente Fanno veramente un botto di danno perché L'abilità arriva fino a 4000 di danno È eh. molto molto utile e molto buona eh Ok, eccoci arrivati, quello è il posto, sì quella è la chiesa distrutta, come ben sappiamo noi abbiamo ucciso Anastasia all'inizio a quelle chiese di Marica e adesso uscirà fuori questo tizio con queste katane che ho io in mano, quindi una volta ucciso come potete vedere a terra ci sono veramente un sacco di macchie di sangue, un sacco di gente che è morta, che non è riuscita a sconvincere uh, questo tizio che non ci vuole niente e quindi niente, qui troverete la katana e se volete iniziare un secondo viaggio ritornate qua, prendete anche la seconda katana e la potenziate al 10 quindi grazie a tutti per questa visione era un piccolo video, quindi una piccola guida quindi lascia like se il video vi è stato utilissimo iscriviti anche al canale, attiva la campanellina e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao